Salve a tutti, io sono Kyokubit e benvenuti in questo mio nuovissimo video a mostrarvi gli acquisti che ho fatto dal Giappone e a darvi le notizie principali riguardanti il manga di Akatsuki no Yona Primo, questa maglietta di Pukyu l'ho acquistata tempo fa per chi mi segue su Instagram l'avrà già intravista in alcune delle mie stories in ogni caso vi lascio il link qui sotto in descrizione dove l'ho acquistata non ho nessuna sponsorizzazione né niente per, per fare questa sorta di pubblicità però è veramente carina chi piace Pukyu insomma la consiglio io sono una S però ho preso M e mi va un po' troppo larga quindi per chi calza S, consiglio di prendere la S e non la M. Prima di farvi vedere gli acquisti che ho fatto dal Giappone, ho bisogno di raccontarvi delle cose che ho deciso adesso di dirvi. Anni fa avevo letto un articolo che sottolineava il fatto che i personaggi di Akatsuki no Yona avessero dei nomi coreani. Ciò andava a significare che Akatsuki no Yona fosse ambientato in Corea. Quindi oggi, dopo aver ricevuto le conferme, posso finalmente dirvi questa cosa Akatsuki no Yona è vagamente basata sul periodo dei tre regni di Corea. Si può vedere anche che i tre regni si trovano in una penisola nel manga che hanno quasi la stessa disposizione delle loro controparti nella vita reale. Vi lascio la cartina dell'ambientazione di Akatsuki no Yona che ho trovato nel fanbook che possiedo di Akatsuki no Yona. Ma arrivati a questo avrei delle domande da fare a voi che mi sto facendo anch'io ma che in generale ci stiamo facendo un po' tutti. Io adesso direttamente vorrei porre queste domande anche magari alle persone che eh, non, ne hanno, non hanno ancora pensato a questa cosa. Quindi io mi rivolgo specialmente alla Star Comics. Avremo mai in Italia il fanbook di Akatsuki no Yona? E la novel? E gli artbook? Il booklet che è uscito questo mese? No, io dico così perché quando è uscito il ventitreesimo volume di Yona la principessa scarlatta in Italia, non c'è stato nessun... Artbook correlato Cerco di essere più umile possibile Però a me sinceramente piuttosto che niente Preferirei avere almeno il fanbook Cioè il fanbook è molto importante A mio parere perché comunque contiene La scheda dei personaggi Racconta certi aspetti dei personaggi Che non vengono raccontati nel manga È interessante quel fanbook È molto interessante perché non dobbiamo Far conoscere L'opera, far conoscere di più i personaggi Di Akatsuki no Yona agli italiani i Fan de della serie, vabbè Vabbè, vabbè. No no perché dico gli altri stati l'hanno ricevuto insieme anche alla novel che sinceramente spero anche la novel venga, venga editata però boh, vabbè lasciamo perdere andiamo avanti con il video. Comunque eh, se la pensate come me per favore supportatemi scrivete sotto i commenti perché io mi sto ponendo queste, queste domande ma penso che altre persone si staranno ponendo queste domande no? <sussurra> Adesso veniamo al dunque agli acquisti che ho fatto su CD Japan. La maggior parte dei, degli acquisti che faccio da Giappone sono da CD Japan. Quindi, <ride> la mia fonte di sostentamento per avere queste cose, di Akatsuki no Yona è sempre CD Japan. Eh, per la questione del dazio, e robe varie, non so, non ho ancora ben capito come funzioni. Però penso che eh, riguardi i prodotti che eh, valgano più di 21 euro quindi senza calcolare la spedizione. Io ho fatto questi due ordini, però li ho fatti separatamente. E quindi Ero sotto comunque i euro, e quindi secondo me non ho pagato il dace per quel motivo. Il primo acquisto che ho fatto da CD Japan è la rivista numero 47 della Hanatoyume che stranamente è sold out, cioè non si trova più. Eh, ma dopo ho capito il motivo perché... Eh, eh, vi faccio vedere dopo, vi faccio vedere dopo, vi lascio la suspense. Il secondo acquisto invece riguarda l'edizione speciale del 35 volume di Akatsuki no Yona, con il volume e il booklet, che contiene... Gli ultimi disegni dell'autrice di Akatsuki no Yona Con qualche capitolo speciale In cui vengono rivisitati i personaggi di Akatsuki no Yona Nei giorni nostri Andremo poi ad approfondire dopo Perché adesso parleremo della rivista numero 47 Della Hanato Yume Dove abbiamo come copertina Un po' tutti i personaggi delle opere della rivista In primo piano e al centro troviamo Yona Molto attraente e sensuale Aprendo la rivista ho trovato 16 illustrazioni di Akatsuki no Yona Che quasi quasi appenderò al muro La maggior parte sono in carta lucida Alcune illustrazioni sono anche presenti nel calendario 2021 di Akatsuki no Yona che ho acquistato Quindi vi lascio nelle schede del video se volete andarlo a vedere Altre invece sono illustrazioni che magari riguardano le copertine dei volumi precedenti e poi abbiamo anche un'illustrazione che non è mai stata fatta vedere, che è quella con Zeno e Yun da piccolo. invece gli ultimi sono delle scene del manga eh, sovradimensionate eh, in cartoncino però non lucido Allora, è da molto che non mi esercito con il giapponese, però non ho potuto fare a meno di notare che in Giappone faranno un contest per vincere degli shikishi disegnati e firmati dagli autori della casa editrice della Hanato Yume. Nella rivista della Hanatoyume fanno vedere come saranno questi shikishi. E devo ammettere che è una cosa veramente fantastica. Di Akatsuki no yona abbiamo Ak, di Skip Beat abbiamo Kyoko... Poi ci sono altri disegni di altre opere, come Colette, vabbè, non lo conoscete, mi sa. Eh, Fruits Basket, chi è grande fan di Fruits Basket, sto seguendo la serie animata io, e eh, mi sta piacendo. Però non ho potuto fare a meno di dire, cavolo, mi piacerebbe tantissimo partecipare a questo contest. Peccato che eh, sia una cosa interna del, del Giappone, cioè non, non posso provare a... Ci ho provato, ho provato, però devo scrivere la prefettura, insomma, un casino, quindi non, non faccio parte di nessuna prefettura, non faccio parte del Giappone, peccato, vabbè, niente. Spero che faranno una cosa simile anche qui in Italia come hanno fatto con Living Room Matsunaga-san che la Star Comics aveva fatto il contest questo mese tra l'altro a cui io ho partecipato e che ho vinto stranamente poi vi aggiornerò a maggio quando mi arriverà insieme al primo volume però a me sinceramente piacerebbe avere una dedica o un disegno da parte dell'autrice di Akatsuki no Yona o di Skip Beat sul sito della Hana Toyume ho anche trovato i trailer dei vari archi narrativi di Akatsuki no Yona ora qui in Italia siamo leggermente indietro quindi alcuni archi narrativi non sono ancora presenti perché ovviamente eh, non sono ancora usciti i volumi ma almeno chi è interessato vi lascio il link qui sotto in descrizione. Non approfondisco oltre di quello che c'è all'interno di questa rivista perché sennò questo video non finisce più il secondo e ultimo acquisto che ho fatto su CD Japan riguarda l'edizione speciale del 35 volume di Akatsuki no Yona con il booklet. Ora di sicuro adesso vi starò facendo vedere eh, velocemente il 35esimo volume di Akatsuki no Iona, eh, vabbè sovracopertina e eh, non ha il codice a barre perché sennò eh, sarebbe rivendibile la copia, ed essendo che è un'edizione speciale non, non può essere eh, rivenduta. E finalmente arriviamo a questo booklet che io sinceramente mi aspettavo qualcosina di più. Mi aspettavo qualcosina di più però eh, fa niente, cioè comunque eh, all'inizio abbiamo delle illustrazioni che non ho ancora visto, perlomeno eh, la maggior parte le ho già viste, però ce n'è una che è specialmente l'ultima in cui eh, viene ritratta Iona, eh, non l'ho mai vista. E poi niente, si va avanti con... Eh, questi episodi speciali in cui vengono rivisitati i personaggi di, di Akatsuki no Yona ai giorni nostri. Mi ha fatto sorridere vedere Hak eh, e Yona insieme in abiti normali ai giorni nostri, vedere Jeka che è un barrista, Ak e Kija che fanno i corrieri. È stato carino poter vedere i personaggi in una vita parallela, ovvero ai giorni nostri. Verso la fine poi ci sono degli schizzi da parte dell'autrice sempre con i nostri personaggi principali, anche secondari, che Gioca, giocano baseball verso la fine poi ci sono altri schizzi dell'autrice e verso proprio la fine, proprio l'ultimo mi lascia un vuoto dentro, non, non, non so perché, hack eh, bellissimo con sotto eh, il nostro trio di amici d'infanzia Ak, Yona e Suwon in una vita che è la vita, quella principale della storia di Akatsuki no Yona bene, il video termina qui